Tiro, Tiro, Tiro, Freve, Si, Fu, Roma E qual'è la frequenza? 129, decimal zero se ti con radar contact ogni ognuno si, radar contact, sì. contact uh, guide. e... Charon, l'Italian 560 request client level 360 o... Uh, is it possible to get direct to Elba? Flight level uh, 360 approved and direct to... clear to... Wipe Flight level 360 and direct Elba, l'Italian 560, grazie corretta adesso è tu perché l'autopale ti ha inserito, è inserito. Quello è tuo Se vuoi me lo chiedi Quasi se no lo fai te Sotto i 10.000 Diciamo che Come buona pratica di volo SRM Tu stai volando l'Airbus la Se volo a mano Lo chiedi al primo ufficiale O all'altro di farlo Adesso non c'è motivo Per il quale tu non debba farlo sì. Eh fa dei riposizionamenti Ma io lo fa Allora fai DIR no. Fai CLEAR Così cancelli il new credo DIR pal Direct e che c'è e direct to insert scusami, Palemo, Elba hanno detto colpa mia. Quindi direct di nuovo. Scendi giù con le frecce. È anti-intuitivo, però è Nav Elba nav Elba che sarebbe Nav e il tu waypoint Elba. tu questo ce l'hai chiusa adesso, apri il range magari. Ecco, ancora, ancora apri, apri. Intorno avete dei tuoi 320 miglia fino a poter poi vedere dove, dove più o meno siamo. Questa freccia è dove rispetto è dopo di esatto. Possiamo passare ad Airport, perché ormai siamo su in quota, non c'è più nulla di costretto a vedere, puoi fare anche te. Dopodiché il Radnav lo puliamo, su so una sì, non c'è problema. Dopodiché eh, sono alcune compagnie che salgono a cost index zero, ci ho provato, so, faccio a cost index zero ci cioè, può salire troppo giudicato, non mi piace. E va bene così per adesso. Dopodiché possiamo andare a mettere finalmente media mangiati, quindi sappiamo un riferimento per Milano, lo puoi fare anche te, se vuoi. Eh, progress non l'abbiamo, in realtà si copia l'attivo e nel secondario poi possiamo mettere l'avvicinamento azzurro per la 35 di sinistra quindi abbiamo tutte le vista a quel punto la potremmo utilizzare Io e ovvio Io e ovvio Io dove ovvio Iri Dov'è l'Iri? Ah Liri Ah è Salerno Se so se avessimo un'emergenza ora o ritorniamo a Catania o sì. andiamo a Palermo ah non Bari no. Beh, se sei più su alla fine ti conviene andare a Bari guarda. sì, guarda, allora, 80 Palermo andiamo a Palermo se c'è un'emergenza adesso ah. no, ma una cosa grossa perché, Palermo, perché vediamo qua il tempo a Palermo perché se c'è il casting 30 dove no. vai a Bari? no, probabilmente ritorniamo a Catania ecco un'altra opzione però se il tempo è buono, buono a Palermo, a Palermo c'è una pista bella grande, 3,3 km, e 3, 60 metri di larghezza, c'è un ILS, se non c'è medio particolare perché non andare a Palermo? Com'è Baripalese? Palese? è tranquillissimo, come aeroporto. Brighisi, Brighisi è bell'aeroporto l'aeroporto, però piuttosto. Se sì. sì, fa un FMA quindi manca il cruise, manca il no ma no, no, no, no. ce l'hai, ho la box, la box è una 10 secondi, se tu non la chiamo in secondi sparisce, te la chiamo io dico FMA allora, quello a posto così, dopodiché eh, tu cos'è che fai? Metti il TICAS su below, quindi lo porti un'altra attacca di da TIME perché così quando saremo pronti per la discesa vedremo i traffici in su se non mi ricordo sono credo adesso in questo settaggio quindi sono più 2.9 di quelli che stanno sopra e 9.9 a guardare giù se non mi ricordo male vado a memoria fai una cosa allora diciamo che Roma ci chiama e ci dice che ti increase speed 0.76 uh, si sì. tira la velocità verso di te e... portalo giù perché guardalo qui adesso che sta facendo eh 6 cioè me si un po'... diciamo che siamo a 73 adesso forse anche 2... Due... 2.64 eh, sarebbe giusto giusto va bene tu hai fatto quello siamo d'accordo dopodiché ti, eh, da, da pilot flying possiamo monitorare la 121.5 ti fai all e ti guardi tutti i sistemi dell'aereo che non ci siano problemi, ti guardi l'overhead, il radar meteo te lo setti come ti pare a te perché dovrebbe essere funzionante inserito, ti setti di fatto l'angolo con il quale andiamo a guardare sì. esattamente e Fare la box, fai il PA ai passeggeri e così via, Quello che l'abbiamo fatto a terra, perché eravamo in fretta, non abbiamo scuotato i passeggeri, magari. Te sei comunque PF da comandante, quindi facciamo così. E, mm, io nel frattempo cosa faccio? Un acronimo, only weather shall delay, ovvero soltanto il meteo dovrebbe creare ritardi, e quindi con l'iniziale dove l'entra mi ricordo cosa fare, U per cui, cioè quando siamo usciti, decollati e così via. Weather, ti prendo il meteo. Palermo, Napoli, Roma, Genova, il metro arriva a Milano Malpensa, Linate, Torino, penso li prendo tutti e ce li guardiamo. Essi uh, i service message, quindi mando ci sono service message per i, i passeggeri speciali, quindi quello la Cher e quant'altro oggi non ci sono qualcuno dentro non c'è nulla. E di lei se devo uscire sempre le 13.20 alla off-box, cioè le 13.25, abbiamo fatto 20 20. 5 minuti di ritardo, li dobbiamo giustificare andiamo a guardare il load sheet c'erano delle valigie che hanno messo in più che l'hanno tirato via dai passeggeri che stavano in cabina messo in e le hanno messe giù caricate siamo, siamo noi che siamo nella stiva è e quella ha creato un po' di ritardo allora li mettiamo 10 ore per eh per eh, con perché ogni c'è dietro le porte ci sono tutti i codici di ritardo quindi treni, pubblica aereo, pubblica ritardo dei passeggeri all'aereo sono centinaia centinaio di codici infatti adesso un gruppo di è qualcosa io faccio quello e eh, ah, puoi preparare, guardarci, la vicina vicina se io schiaccio adesso, adesso sì. lo la, a allora andiamo al su, di Milano Malpensa sì. a Star, ecco le qui, FireArnav Star Sound e dopodiché ti prendi, dato è facile l'interfaccia è easy quindi abbiamo detto che noi arriviamo da AID si esattamente il flender 1000 è il il minimo, il Cos'è? Il rosso? In... no, è... eh, no il... Questo qui è il minimum uh... Questo qui è il rosso, dovrebbe essere il minimum per uh, l'eurovia il... e la ricezione se non sbaglio non la ricordo. teoria la verità e saremo buon android ovviamente tanto quello che saremo vettorale qui saremo vettorati tranquillamente Qui sarà una 3-4-6 sì. allora, sì. e tu cos'è che fai? Vai così e poi fai plan, ti metti giù con deve essere risettato ancora si sì, scusa, scusate, che scusa. e ti guardi qui l'arrivo vai su airport e così sei subito all'arrivo e ti vedi tutta quanto tutto, la, tutto quanto l'arrivo tutto quanto l'arrivo e ti vedi le track con le distanze le confronti con questo qui se sono corrette ti riconto che hai comunque degli spostamenti in base a database che sono accettabili per gli spostamenti sì, Vedo che se non mai sia un grado di track e 3 miglia di, no, di distanza, è sono di tutto male. Eh vabbè, uh, e questo, questo. È. questo è qua. E eh, non ci può, adesso sto parlando di prendere. Vabbè, dai risposte. Te la controlli guardando che sul PFD se è coerente, su la riesce di display se è coerente, track mind distanza, track mile che Vai nell'initial approach e ci avrai gli LS, in su tu rifai il right e vedi com'è. 27. Sì, sono tutte thrust idle e thrust type, o sì. dei, quindi sono quelli, quelle due le thrust Quindi fra il level change Esattamente il level change, Uso dei reverse invece Sì, normalmente è idle reverse. Tent, quindi idle reverse sì. Cioè quando si usa il full reverse nella realtà a te capita di usare piste corte sì. corde, piste cioè. corde, oppure se non mi... A.T.O. Di... Eh, se non ho avuto sbatti di farmi le landing, uh, landing performance perché vai. Uh, landing... Che capita? Allora, se succede così se io ho eh, pista bagnata e non mi faccio la landing performance che mi dice ok, la posso fare anche con idle reverse, che di fatto è no credit per il reverse cioè se io metto idle reverse e quella se non stessi utilizzando e quello è il discorso, e esci in verde allora metto idol reverse se non la faccio però c'è vista bagnata full reverse quindi vista bagnata full reverse si sì, se non ho fatto la landing performance sì. se l'ho fatta mi dice che è verde mettendo dei parametri no credit full reverse allora posso dare idol reverse altrimenti è full e poi c'è chi anche per scelta personale seleziona full e appena vede che sono entrati lo riporta avanti ad idol reverse perché hai un limite di quanti? No, no, è soltanto un, un fatto personale di stile di volo, eh, oh, così. Okay, okay. Le uniche limitazioni che voi... utilizzo. Allora, le eh, limitazioni che io mi ricordo sono per la spinta in decollo per quanto riguarda il toga, se sei due motori o un motore solo. Di fatto il toga lo puoi utilizzare per 5 minuti massimo, se sei in due motori e 10 minuti se sei single engine. Questa è l'unica cosa. Invece il discorso delle, che ancora come sai non è funzionato dell'instincting di disengage Sì Cioè quello come funziona? Schiaccio, no. esco, non si muove oppure no? Allora qui vedi la linea verde Ci e sono i pallini lo... che Esattamente, vedo. il pallino, la trans lever angle praticamente dice che incline di tent Se ho adesso premessi, lui accelererebbe, porterebbe i motori con la linea verde sul pallino blu cioè, che di fatto, andrebbe a adesso lui sta a 86, porterebbe la spinta a 88.2 ok se io porto indietro le manette, quindi porto indietro il pallino dovrebbe portare fa eh, il, il refresh allora, adesso la esce da, da, da, da, da allora, eccolo lì, lo vedi? Trus, è è sempre da climb, dai. L'autotrust limited ci dà, che è giusto che, che sia così. Se io a questo punto poi poi premo, stacco l'autotrust, l'autotrust con per reinserirlo uno e due ok e poi, dopodiché che abbiamo no, tolto un po' di spinta e decisa la velocità e sulla riporta fino al massimo gate, che sarebbe la climb, quindi una volta che ha raggiunto la velocità la spinta se la riporto dove pensa che sia giusto che sia però quello che fanno molti che vengono dal Boeing subito premono l'aereo ovviamente se io sto in avvicinamento e premo sto magari al 50 mi porto la spinta all'80 allora prima faccio il match della transliver angle ovviamente i pallini esatto, i pallini li porto sopra dove, stanno la, dove sta effettivamente la spinta in verde e dopo premo che lo stanno allora siamo dal topo dissente praticamente ora lì c'è il WTC ovviamente sul, sul, sul block sì, sono quasi le quattro un... e sette e mezzo? si sì. eh, allora io ho fatto quella parte mia tu hai fatto la parte tua ora hai eh, conferma io mi controllo la box anche io l avete fatto un bel pezzo lungo potete fare un piumicino di tala che, che era più corto eh, eh, ehm. è più corto è più corto è più corto è più corto è più corto è più corto è più corto la box è preparata. Cosa vuoi fare con l'autobrake? Vuoi andare in manual brake o vuoi mettere l'autobrake? Cominciamo con l'autobrake e poi eventualmente passiamo. Scelta eh, tua, poi si comincia a mettere. Eh? Eh? Malpense eh, sì. cioè, è abbastanza lunga, quindi metterai un low. E se ricordo bene Malpensa è idol reverse, è un nuovo in procedura. cos'è il meteo a Malpensa adesso? Vogliamo vedere un'occhiata. lo scan mio e me lo preparo così perché io mi preparo faccio 1 di rp radio management panel l'audio control panel radio management panel eh, qui 3 overhead 4 5 questo non lo facciamo più era il fatto di rimettere i pesi corretti nella box non lo facciamo più perché non ha senso 6 mi controllo che l'ifp stia caricando che sia in carica eh, 7 mi preparo la box e la box ci metto anche in background il tv dell'aeroporto che avremo già abbiamo eh, la stampante che avremo già il medio sapremo più o meno quant'è sicuramente Sì, io se gli metto non lo so 10 15 in background perché che passo a standard amen. Eh, in secondario mi sono messo 121,5 e stanno ascoltando idealmente Hard frequency, 120-025 è d'arrivo di Milano malpensa Per le partenze invece il latis di Milano è 121 625 Ovviamente se avviene avvicinamento, 121-025 ehm, Non ricordo come, parte la memoria La frequenza più bassa dovremmo avere 7 nodi da eh, 20 zero gradi zero. Allora, ti torna? No, giusto, 020 no. sì. 7 nodi Guarda Corretto performance carino. next carino. Next Questo è un po'. Place, next space eh. ancora. Ok, allora li metti 0, 2, 0, 0, 2, 0, il vento lì, quindi 0207 0207? Magma vuol dire, slash, 7, lo metti in match, magnetic Ah, ok, 20 a 7. La temperatura saranno 12 gradi, si, Sì, dai, eh. no, 12 gradi il QNH non so quanto è adesso eh, no, il, il cioè. 1015 A posto, 1015 e lo riprende e lo che lo rimette lì dentro 1015 lo metti nel QNH lì QNH. eccolo lì ora lì ha la DH che è sarebbe la Decision Hind che quindi è basata su altimetro in realtà dovresti avere baro sopra qui e la 305 di destra come vedi a 910 di minima o 200 di DH quindi se li metti 200 visto che è una DH direi che siamo a posto perché altrimenti la devi mettere sul 910 che vada sul paro invece la 35 di sinistra se ci avessimo il secondario la minima sarebbe 920 10 piedi di differenza ehm, quelle a posto parlami un po' del metodo abbiamo visto adesso che non abbiamo grandi problemi abbiamo un aumento 20 gradi 2,0 gradi, 20 gradi 7, 9, temperatura non ci sarà problemi eh, assolutamente sono d'accordo con te e poi? l'aereo? L'aereo non ci sarà non ha problemi non ha segnalazione non abbiamo indicato in dirlo per te. assolutamente sarà un avvicinamento di adness quindi eh, la stress non credo che ne abbiamo sono d'accordo con te c'è cioè, chi lo ripeterà a vita le montagne se poi la trezza ovviamente oltre a dirla va anche mitigata cioè io so qual è il problema cosa che farò per mitigarla terrain lo vuoi dal lato mio o dal lato tuo? quello che vuoi te sì. 8.000, broken 8.000 e, e va bene, dopodiché vogliamo andare a vedere la, la box, cosa c'è, quindi lo mettiamo in plan e mi dici te che ho chiuso la chiata fai plan, dopodiché riporti range true perché ovviamente ti serve vedere le cose meglio, Lo metti in constraint, constraint, constraint. constraint. e dopodiché vai su airport. esattamente quello che c'è lì, quindi praticamente tu mi dici la sera, l'arrivo è questo secondo me per come stanno le cose se Milano non ha molto traffico, becchiamo quello che ci ha voglia di andare a casa prima stasera ci fa fare un taglio e secondo me da Socco non ci andiamo ci fa fare il diretto a Novara avete sentito? <ride> Chi è diretto a Novara già adesso lo facciamo LS decelerato allora l'ILS decelerato Airbus è a flap 1 S speed Al glide non più tardi 2000 touchdown zone elevation touchdown zone elevation a Milano Alpenza sono 720 piedi quindi 2720 la rotoliamo a 2.8 quindi al limite a 2800 piedi dovremmo mettere flap a 2 con un vento così che abbiamo un po' di vento davanti possiamo anche farlo altrimenti possiamo andare Flappa 1 appena siamo intercettato, torno anche alle 12, 13, 14 miglia. Dopodiché Flappa 2 prima di arrivare sul glide, mantenendo 180 e poi riducendo a 160. Perché la normalezza funziona così? Loro vogliono 180, se ti dicono, uh, eh, standard speed. Bene, 180 fino alle 9 miglia, dopo 160 fino alle 5. E alle 5 miglia, quando comunque in base alla situazione c'è un di in coda, ci avviciniamo prima la pista margine per rallentare diciamo okay, che hai è 6 6.000 puoi andare speed managed gear down, flat rate, flat full landing checklist speed managed lo porta alla fresca speed managed lo porta lì esattamente però noi cosa faremo? faremo un activate approach face quando saremo in select speed di fatto anche adesso, però non lo faccio lo faremo dopo e dopodiché di che, direi con l'eurocità mi quello che Milano ti dice, la lenta a 220, la lenta a 180 la lenta a 160 quando siamo lì, che siamo, vabbè, dobbiamo cominciare a configurare. 5 miglia, lo ripremi e lui, esattamente, lui sarà in maniche, quindi continuerà a rallentare. L'avvicinamento un po' fuori, un po' dentro. Un po' fuori, stacchi quando vuoi tu, Segui semifly direct. Un po' fuori, un po' dentro. Tieni conto che in flappa full su un glide di 3 gradi. Adesso lui per mantenere un glide di Più o meno due gradi e mezzo Sta sull'orizzonte per mantenere gli LS Quindi si vola per assetti okay. Si guarda fuori, si guarda dentro Guardo dentro, faccio il mio scan Come sai esattamente Gli strumenti sono quelli non Sono diversi da quelli che hai sul... Sull'aereo Guardi fuori, guardi l'allineamento L'allineamento della pista, la center line, Tra le gambe, i pubby La touchdown zone se non si muove rispetto al finestrino come sai già per l'atterraggio stiamo andando sempre nello stesso punto se si comincia a muovere stiamo cambiando la tragettoria dell'aereo e guarda dentro piccolissimi movimenti Dopodiché, di che, non più tardi, di 50 piedi fuori, completamente fuori, a fondo pista 50, 40, 30 comincia a pensare alla flare intorno ai 40 nel senso che se ci perchi, se lo perdi 30... eh... Battiamo. allora vetti forti comincia a pensare che devi fare una flare chiudi magari notate che per i 30 piedi 25 piedi hai chiuso e porti leggermente su sempre guardando fuori la flare è piccolissima lo vedi la flare è piccolissima quindi la flare è piccola e passi da 2 ,5 gradi a 5 5,5 gradi se fossimo in flap a 3 se vuoi fare un avvicinamento flappa flap a 3 avremmo già in avvicinamento circa 5 gradi che gli altri 2 gradi e mezzo saremo a saliremo di muso a 7,5. Diar down invece quando? Diar down no, 5,50 e mezzo, 5.0, quando per speed march di Questo è quanto. Per il go around, che ce l'hai qui, il go around è 1450, a destra, in eh, curs dovrebbe essere due eh, cioè, Leggermente, ah, e ecco in course 0,24. Salendo, inizialmente, adesso qui non c'è, no, no, il tuo sulla 5 è così, la salita è a 3000 piedi, una volta perché è codificato male anche nel real, nel real ti porta fino a 7000, in realtà la cosa dice, te lo leggiamo da qui. con eh, radiale 024, Mike Mike Papa, quindi leggermente a sinistra, bisco, a uh... 3.000 piedi entro le 7 miglia, qua c'è la virata a destra, cura. quindi è è se io salgo a 3.000 piedi ma sono anche a 3-4 miglia un di posto, comunque virare? Nella realtà l'approccio che ci porta comunque a 7 miglia per fare la virata, una volta che poi siamo a 5 miglia, che a 5000 da Saron possiamo salire a 4.000, quindi la prima stoppaggio che metteremo qui sarà a 3.000 più o meno è quello che. Ma sarà. Quali sono i grandi vantaggi fra i secondi? Sparnare calcolante. Sparnare calcolante. Ma è sostanziale. Non c'è una discrepancy tra i due tanks, scusami. Tra i due tanks, non c'è una discrepancy poi. I due i tanks, no? Se tu lo luci più dopo uno devi aprire il crossfit. Ah! Eh. Barely Berlin, Berlin. noticeable volta abbiamo delle riscrive a 500 kg abbiamo fatto sì, max, a quanto è Fino a quanto è il rilevo alto? No, 500, 500, 500. 500. 500. Eh, Se non vi ricordo male Ma tra l'altro lui può atterrare eh, L'aerbassageria deve andare con tutta l'ala piena Da un lato e l'ala vuota dall'altro Non ha problema Vabbè, vuoi fare? Vogliamo cominciare a scendere?